Oroscopo del mese di giugno 2021 Vediamo la posizione dei vari pianeti in questo sesto mese dell'anno 2021. Dunque, il Sole è in gemelli, ma il giorno 22 giugno transita in cancro. Mercurio per tutto il mese in gemelli. Venere anch'essa in gemelli, ma il giorno 3 transita in cancro per rimanerci fino al 28 giugno. Poi il 29 giugno passa in leone. Marte in cancro, ma il giorno 12 transita in leone. Giove in pesci, Saturno in acquario. Quindi l'evento più importante forse sarà quello che riguarda Venere e Marte, che si spostano e si incontrano nel segno zodiacale Leone. Vediamo, vedremo cosa comporteranno questi nuovi transiti per i 12 segni zodiacali. Prima di passare alla lettura e all'ascolto dell'oroscopo mensile, vi ricordo di iscrivervi al canale, di attivare le notifiche, di commentare, condividere il video sui vari social, di lasciare un bel like e non dimenticatevi di attivare le notifiche in modo tale che eh, saprete... Quando i prossimi video saranno online Buon mese di giugno a tutti voi Buon inizio di eh, estate A Rete, amore Mese di giugno 2021 con venere in quadratura dal giorno 3 giugno e con Marte sempre in cancro per i primi 10 giorni del mese non sarà assolutamente semplice vivere l'amore e quindi il rapporto con il vostro partner che rischia di essere privo di Eros molto stancante e piuttosto nervoso. Litigare è molto probabile ma per fortuna dopo il giorno 12 giugno il nuovo transito di Marte in Leone migliora leggermente il clima ma occorrerà attendere la fine del mese per recuperare alcune situazioni rimaste in sospeso oppure che si sono deteriorate venere infatti il giorno 29 giugno transita in leone accompagnando il pianeta Marte i migliori momenti per i cuori solitari sono quelli quindi del fine, del fine mese ma anche dopo il giorno 12 potrebbe succedere di incontrare una persona e provare un sentimento che inizialmente sarà leggero ma con il passare dei giorni potrebbe rafforzarsi non sottovalutate le nuove amicizie ma anche quelle vecchie che forse ritornano Ariete, lavoro e denaro, mese di giugno 2021 per fortuna il lavoro viene protetto da Mercurio sempre in gemelli e per tutto questo mese estivo. Il suo transito è benevolo e potrebbe creare giuste occasioni per coloro che hanno intenzione di trovare un nuovo lavoro, mentre coloro che sono contenti di quello che stanno facendo possono avere nuove opportunità, raggiungere altri successi e della metà del mese, con il sostegno di Marte e Leone, energia e creatività offriranno anche tanto altro di più. Se avete un'idea, non rimanete fermi soltanto a pensare, ma agite, muovetevi, cercate di trovare i giusti sostegni, aiuti per concretizzare tutto, perché non dimenticate di avere il sostegno di Giove, che espande tutto quello che tocca, e di Saturno, che aiuta a consolidare i risultati raggiunti. Forse sarà necessario un investimento economico, magari la necessità di comprare un nuovo strumento per il lavoro e quindi il migliore periodo per fare questo acquisto è dopo il 12 giugno. Ariete, Fortuna, mese di giugno 2021 In questa fase astrologica Giove si è spostato nella vostra dodicesima casa perché adesso è nel segno Zodiacale Pesci. Non è un transito negativo perché quasi mai Giove indica eventi negativi e anzi dobbiamo dire che se avete un problema, sia esso familiare, burocratico, sentimentale, fisico, allora potreste avere la grande fortuna di incontrare la persona giusta che riesce a risolvere tutto, a trovare la rapida soluzione. Insomma un Giove protettivo che riequilibria la mancanza di piccola fortuna che manca in questo mese da Venere, che purtroppo il giorno 3 transita in quadratura dal segno zodiacale cancro. Ottimo recupero fisico e mentale dopo il giorno 12 giugno, con Marte finalmente il leone. Fate sport, viaggiate e state sereni perché siete in una fase di netta crescita che offre buonissime occasioni davvero. Sorridete alla vita e nei momenti di sconforto pensate di essere comunque in un tunnel pieno di luce da cui è facilissimo uscire. Toro, amore, mese di giugno 2021. Dal 3 al 28 giugno sicuramente il cielo è tutto vostro in amore. Venere transita infatti nel segno zodiacale vostro amico del cancro e piano piano tutte quelle coppie che hanno litigato in passato riescono a trovare la soluzione per una riappacificazione che forse non sarà possibile per tutti però. Ricordiamo infatti che la quadratura di Giove, adesso transitato in pesci, e quelle effettivamente attuali di Saturno in Aquario, chiedono di rivedere il rapporto d'amore, che se crea problemi, forse andrebbe concluso. Insomma, una decisione deve essere presa in quelle situazioni che sono giunte al loro estremo. Se siete cuori solitari, alcune occasioni possono arrivare anche prima della metà del mese, quando avrete ancora il supporto di Marte dal segno zodiacale cancro, e quindi oltre ad essere affascinanti e magnetici, sarete anche piuttosto seducenti, anche se forse un po' troppo suscettivi. Non chiedete troppo alla persona che entra nella vostra vita. Toro, lavoro e denaro, mese di giugno 2021 Mercurio transita nel secondo settore astrologico per tutto il mese e questo, se pensiamo che Saturno si trovi in quadratura, significa che anche queste quattro settimane possono essere foriere di spese in arrivo, di soldi in uscita dalle vostre tasche, per sostenere numerose problematiche. Il denaro è in fase calante, ma per fortuna il transito momentaneo di giù in pesci facilita anche l'arrivo di occasioni professionali che possono portare anche buoni guadagni per alcuni di voi. Questo però non è il momento ideale per chiedere un aumento di stipendio o un cambio di mansione. E se siete alla ricerca di un nuovo lavoro, allora sappiate accontentarvi di tutte quelle proposte che arrivano senza chiedere troppo un buon colloquio di lavoro entro la fine del mese di giugno, ma forse non sarete così entusiasti. Se analizziamo quel giove in pesci, quindi in undicesima casa, allora forse dovrete mettere mano ad un progetto o farvi aiutare da un amico. Toro Fortuna, mese di giugno 2021 Non potete assolutamente lamentarvi, in questo periodo perché forse è l'unica fase dell'anno in cui la fortuna potrebbe darvi una mano, sì, infatti Giove in Sestile stile e in undicesima casa indica il sostegno di un amico, di una persona importante che potrebbe risolvere alcune problematiche che state affrontando in qualsiasi settore, ma soprattutto in quello professionale. Anche Venere genera soddisfazioni ed eventi positivi partendo dal giorno 3 mentre Marte, fino al giorno 11 giugno, dona grinta, coraggio, forza di volontà, energie e moltissima voglia di fare le cose. Bel momento per fare un viaggio in cui ritrovare più pace e serenità, ma meglio partire prima del giorno 11 giugno. Infine, non sottovalutate il vostro fisico, che richiede riposo prima della fine del mese. Dunque fate sport rilassanti e non troppo stressanti e non esagerate a pranzo e cena, perché questo giove dona ottimismo e maggiore fiducia in voi stessi ma anche qualche chilo in più di peso. Gemelli, amore, mese di giugno 2021. Il nuovo transito di Venere in cancro dal giorno 3 giugno non è assolutamente negativo per voi, perché il pianeta dell'amore si sposta nel secondo settore astrologico e potrebbe soltanto indicare la necessità di affrontare spese per il partner per andare incontro ad alcune sue personali esigenze. Bel momento dopo il giorno 12 giugno, perché finalmente dopo circa due anni, Marte è in leone. Un segno zodiacale vostro alleato e l'amore ritrova dinamismo, potere seduttivo, magnetismo e tanta creatività sotto le lenzuola, con una libido e un eros molto più accentuati. Quindi quello che potrebbe succedere durante questo mese estivo è un calo della, nella dimostrazione delle emozioni che provate nel cuore che rimangono sopiti al suo interno. Non vengono fuori ma un, del ses, un aumento del potere sessuale che comunque aiuta a rinvigorire il rapporto di coppia. Anche i singoli hanno buone chance dopo metà mese perché il fascino in aumento permetterà di attrarre anche più di una persona. Gemelli, lavoro e denaro, mesi di giugno 2021. Momento ottimo per quanto riguarda il lavoro. Mercurio è nel vostro cielo per tutto il mese e quindi non rimanete fermi, agite, portate avanti iniziative, cercate di lavorare di più e non sottovalutate nuove idee e progetti che possono trovare l'aiuto e il sostegno di persone dopo il giorno 12 giugno, quando Marte sarà un vostro alleato. Certamente bisogna stare attenti ad alcune illusioni che ci saranno sulla vostra strada perché purtroppo Gio in Inquadratura crea queste situazioni. Non credete ciecamente ad un accordo, contratto, ad una richiesta di collaborazione ma controllate tutti i documenti, non fidatevi troppo insomma e visto che voi solitamente siete persone superficiali fatevi affiancare da qualcuno che sa come aiutarvi senza farvi cadere in trappola. Grande energia creativa dopo metà mese, soprattutto utile per gli artisti e una mente che ama lavorare ma anche divertendosi allo stesso tempo. Saturno aiuta a concretizzare ma chiede sacrifici. Gemelli, Fortuna, mesi di giugno 2021. Giove in quadratura non è certamente un simbolo di fortuna e se pensiamo che purtroppo perdete anche il supporto di Venere che dopo circa un anno è stato nel vostro cielo, allora ecco che parlare di fortuna adesso non è semplice. Giove in questa posizione porta illusioni, magari idee troppo utopistiche che devono essere ben valutate. Però il vero amico in questo periodo è Marte che... Essendo un leone dal giorno 12 giugno, aiuta senza dubbio a recuperare una migliore fiducia e ottimismo, a rafforzare mente, corpo e spirito e a trovare quella voglia di divertirsi anche viaggiando. Momento ideale per fare un breve viaggio, magari anche da soli, in un luogo rilassante in cui capire quello che volete veramente dalla vita in questo periodo. Fare investimenti finanziari adesso è un rischio e sarebbe opportuno attendere almeno il nuovo transito di Giove in acquario, che avverrà tra non moltissime settimane. La pazienza è una virtù e non un difetto. Cancro, amore, mese di giugno 2021. Finalmente arriva il tempo giusto anche per gente come voi, soprattutto se hanno saputo attendere e non fare il passo più lunga della gamba. Venere stupenda dopo il giorno 3 giugno, sostenuta e accompagnata da Marte fino al giorno 12 giugno e da Giove per tutto il mese. Anche il sole sarà positivo dopo il giorno 22. Non tiratevi indietro se una persona vi gira intorno, se cerca di attirare la vostra attenzione, ma cercate di conoscerla meglio, perché Venere transita nel vostro segno zodiacale soltanto una volta all'anno e quindi indica un'occasione che deve essere presa al volo. Innamorarsi è davvero bello e con Giove in pesci potrebbe trattarsi di un amore duraturo nel corso del tempo. Sessualmente la carica energetica è migliore, dal primo giorno di giugno fino al giorno 11. Criticare i difetti del partner adesso non serve Dovete soltanto amplificare i suoi pregi E chiedere a lui di vedere tutto il bello che c'è in voi Sintonia Cancro, lavoro e denaro Mese di giugno 2021 Mercurio alle spalle ma giove positivo in trigono quello che potrebbe accadere nel settore lavorativo è un'occasione interessante che giunge ma che necessita del sostegno di una persona che sappia come fare affinché voi possiate sfruttarla al massimo. Spesso mercurio alle spalle indica problematiche professionali ed economiche da affrontare oppure situazioni difficili con un collega di lavoro, con un capo o con un parente, fratello magari. Riferendoci al lavoro però dobbiamo dire che ogni ostacolo, incertezza possono essere superati e potete guardare al futuro con maggiore fiducia. Attenzione a non sopravvalutare però in modo eccessivo una proposta di affari, un nuovo cliente che invece richiedono maggiore attenzione. Ogni dettaglio che sfugge ora rischia di far uscire denaro. In questo mese sentirete forse l'esigenza di spendere troppi soldi per cose futili per strumenti di lavoro personali non così indispensabili adesso. Cancro, Fortuna, mese di giugno 2021. Venere nel vostro cielo dal giorno 3 giugno e Giove in Pesci, un momento assolutamente favorevole da sfruttare fino alla fine. La fortuna sembra essersi ricordata di voi in questo momento ma bisogna anche andarle incontro cercando di non sottovalutare quello che essa mette su un piatto d'argento. Insomma, anche voi dovete metterci impegno se volete ottenere il massimo da quello che arriva e meno male che almeno per i primi dieci giorni le energie fisiche e creative sono ad ottimi livelli. Infatti, dal giorno 3 al giorno 11 giugno dovete sfruttare tutte le opportunità. Dopo il 12 giugno forse dovrete porre la vostra attenzione su situazioni economiche e quindi non curerete tanto il fisico ma cercate di trovare il tempo per staccare la spina ogni tanto e per rilassarvi da soli o in compagnia di amici siamo quasi nel periodo delle vacanze e chissà che, siamo giust che possiamo giusto approfittare adesso per trovare pace parte finale del mese meno entusiasmante Leone, amore, mese di giugno 2021 Venere per molti giorni di questo mese transita in cancro e quindi nel dodicesimo settore astrologico, alle vostre spalle. Questo transito indica ovviamente che nei sentimenti c'è il rischio di scoprire qualcosa, un piccolo segreto o una bugia del partner, oppure considerando che Mercurio si trova in gemelli e quindi in sestile con il vostro sole natale, magari il dialogo sarà buono. I segreti non ci saranno ma occorrerà risolvere qualche lieve incomprensione con la persona che avete al vostro fianco. La bellissima notizia è però quel Marte che finalmente dopo circa due anni Torna nel vostro cielo e dona un magnetismo e un fascino Che potrebbe fare stragi di cuore se siete single O migliorare nettamente il vostro rapporto sentimentale sotto le lenzuola Aumentando una libido che magari era rimasta troppo soppita Nelle scorse settimane o addirittura mesi Del momento per essere generosi e altruisti verso il partner Molto di più rispetto al passato Leone, lavoro e denaro, mese di giugno 2021. Mercurio per tutto il mese in gemelli è una manna dal cielo per voi, ma anche un ottimo amico per affrontare con superficialità alcune problematiche professionali che in effetti non devono attrarre troppo la vostra attenzione. Dobbiamo dire che questo non è un grande anno per fare passi in avanti nel lavoro e anzi è più probabile indietreggiare, ma in alcuni momenti come quello di questo mese le cose andranno meglio e potrete respirare. Allora ecco che arriva una buona notizia, una telefonata che vi riempie di gioia, forse relativa ad un lavoro o ad una somma di denaro che stavate aspettando. C'è lo stupendo per iniziare con un nuovo progetto, ma è importante che il suo traguardo non sia troppo lontano perché Giove ritornerà in acquario molto presto. Se siete alla ricerca di un nuovo lavoro, sfruttate questo mercurio che aiuta il dialogo, i colloqui e con Marte nel vostro cielo dal giorno 12 giugno sarete anche più efficaci. Leone, Fortuna, mese di Giugno 2021 Questo qui non è il vostro anno perché avere Giove per la maggior parte dei mesi in acquario e Saturno per tutto l'anno, sempre nello stesso segno zodiacale, significa dover lottare fare sacrifici e andare incontro a numerose problematiche, anche di tipo legale, burocratico. Però alcuni mesi dell'anno saranno assolutamente buoni. Ecco che giugno, soprattutto dopo la metà del mese, è assolutamente ottimo per recuperare energie fisiche e mentali, per rafforzare mente, corpo e spirito e per sostenere quelle persone che hanno bisogno del vostro aiuto. Con Giove in Ottava Casa forse bisognerà valutare con attenzione alcune situazioni familiari, ma chissà che Possa arrivare un piccolo grande colpo di fortuna perché ricordiamo che l'ottava casa che si oppone alla seconda casa non indica soltanto spese ma anche eventi economici inattesi positivi, ad esempio una vincita. Se sognate allora giocate i numeri relativi al sogno ma ricordate di spendere poco. Vergine, amore, mese di giugno 2021. Un cielo davvero incantevole vi attende dal giorno 3 giugno. Venere finalmente torna ad essere una vostra alleata e piano piano determinan... determinate incomprensioni familiari e sentimentali potranno essere risolte. Litigare con Venere in gemelli sarà stata una cosa possibile ma adesso bisogna guardare il bicchiere mezzo pieno e trovare un accordo se il rapporto che state... che state vivendo per voi è ancora importante. Non sarà così semplice parlare con la persona che amate perché Mercurio in gemelli per tutto giugno ma fino al giorno 11 avete ancora il supporto di Marte e la la pace è possibile anche sotto le lenzuola. Intanto i cuori solitari tornano a sorridere e ad avere alcune interessanti occasioni. Non rinunciate ad un invito, non rifiutate di uscire anche con qualche amico perché magari entro la fine del mese potreste incontrare una persona dal carattere compatibile con il vostro e che possa riempire il cuore di gioia e serenità. Non siate troppo esigenti. Vergine, lavoro e denaro, mese di giugno 2021. Non facile questo primo mese estivo per quanto riguarda il lavoro, perché la posizione astrologica di Mercurio nel cerchio zodiacale non è favorevole. Essendo nel segno zodiacale Gemelli, infatti, crea una leggera tensione, forse desiderio di non sforzarsi troppo per raggiungere determinati traguardi. Non dovete mollare adesso, ma ci rendiamo conto che avere anche giovani in opposizione non è facilissimo e quindi, attenzione a coloro che creano illusioni, alle opportunità apparentemente molto vantaggiose, ma che magari nascondono piccole o grandi insidie e trannelli. Anche coloro che stanno cercando nuove opportunità professionali non riescono a trovare quello che desiderano e quindi le stelle dicono di sapersi accontentare e nel caso un lavoro sia presente nella loro vita allora molto meglio non cambiare ma continuare e anche con tanta tensione e delusione andare avanti attendendo occasioni migliori. La calma è la virtù dei forti. Vergine Fortuna, mese di giugno 2021 Purtroppo Giove si trova in opposizione e questo significa che non siete ben predisposti verso gli eventi che il destino può donarvi. Peccato non essere così entusiasti perché il transito di Venere in Cancro per voi è una manna dal cielo e dona alcune situazioni che devono essere prese al volo e sfruttate. Naturalmente anche Marte vi sostiene almeno fino al giorno 11 giugno e quindi fisicamente state piuttosto bene e potete credere di più nelle vostre qualità. Viaggiare non è consigliato quando giove a posto, ma anche rimanendo nello stesso luogo, il rischio è quello di dover affrontare problemi legali, burocratici, che sembrano essere banali all'apparenza, ma non devono essere assolutamente sottovalutati. Dal giorno 22 giugno l'ottimismo torna a crescere e sarete assolutamente più sereni, ma ancora non così felici. Attenzione al cibo, perché questa delusione che state provando potrebbe farvi mangiare e quindi ingrassare di più. Bilancia, amore, mese di giugno 2021 Non un cielo bellissimo in amore purtroppo per colpa di venere che il giorno 3 giugno si sposta in cancro e quindi forma una quadratura con il vostro sole natale. Il vero problema è avere anche Marte in cancro, che però fortunatamente andrà via il giorno 12 giugno. Ecco che le difficoltà di espressione dei propri sentimenti aumentano, coloro che hanno una persona al loro fianco non riescono a farsi amare, comprendere, accettare per quello che sono e discussioni, litigi possono aumentare. Se siete soli allora inizia per voi un periodo in cui non, capite, non capirete bene quello che desiderate nei sentimenti e questa confusione potrebbe generare malinconia, tristezza, rabbia però alla fine del mese porta un senso di liberazione grazie a Venere che transita in Leone e con Marte anche in Leone gli ultimi giorni potrete tirare un sospiro di sollievo anche se qualche problematica sentimentale sarà rimasta meno danni fatti in amore meglio è per voi adesso Bilancia, lavoro e denaro mese di giugno 2021 Mercurio in transito nel segno zodiacale gemelli per tutto il mese è un validissimo aiuto per sentirsi in ottima forma mentale e per realizzare quello che desiderate realizzare a livello professionale. Idee nuove, intuizioni possono essere eccellenti e giungere in momenti anche improvvisi, ma voi dovete assolutamente cogliere l'attimo e non farvi sfuggire nulla perché poi venere dal giorno 3 giugno passa in quadratura e quei piccoli eventi fortunati inizieranno a scomparire, a diminuire. Lavorare non sarà semplice nei primi dieci giorni poiché quel Marte ancora in quadratura debilita il fisico fa calare le energie, ma se saprete sfruttare le opportunità che giungeranno, allora i successi arriveranno anche prima della fine di giugno. Se siete senza un lavoro, organizzate colloqui verso la prima parte di giugno, esattamente entro i primi 11 giorni, e spedite il vostro curriculum anche prima. Non sottovalutate alcune collaborazioni che si avviano. Bilancia, fortuna, mese di giugno 2021. Un momento non semplicissimo con il transito di Venere in Cancro che porta via alcune situazioni che erano soddisfacenti per voi. Non avete neanche il supporto di Giove che non è più in trigono, ma spostandosi nel segno zodiacale pesci, dunque nel vostro sesto settore astrologico, segnala la, ne la necessità di mettere ordine in casa tra le mura domestiche e di curare meglio il vostro modo di apparire, di vestirvi, di stare in mezzo alla gente. Questo giove è assolutamente positivo, ma voi vorreste ottenere di più in questa fase dell'anno con altri pianeti che vi supportano. Fortunatamente, almeno Marte transita leone dal giorno 12 giugno e ottimismo, energie, creatività, benessere psicofisico, fiducia in voi stessi aumentano, portando ad una migliore allegria. Non sottovalutate di rafforzare il fisico mentre Marte è in leone e non dimenticate di fare brevi viaggi, ma intensi, intorno alla metà del mese, viaggi che vi permetteranno di recuperare buon umore. Scorpione, amore, mese di giugno 2021 Ottimi giorni sono quelli che vanno dal 3 all'11 giugno perché oltre ad avere Venere in trigono dal segno zodiacale cancro avete anche Marte sempre in cancro che aumenta il vostro potere seduttivo, permette di essere seducenti, attraenti, magnetici e molto probabilmente nessuno potrà resistere ad un fascino in netta ripresa. Allora se siete single dovete assolutamente agire, muovervi, uscire e frequentare luoghi in cui poter conoscere altre persone, perché i corteggiamenti che iniziate in questa fase dell'anno sono produttivi. Se invece avete un partner al vostro fianco allora godetevi un mese di giugno che per la sua metà è assolutamente interessante, pieno di emozioni, di sesso, di grandi energie che permettono di consolidare il rapporto d'amore, fare un viaggio con la persona che amate, organizzare una cena molto romantica in un luogo esotico, insolito, assolutamente originali sarà un punto di forza per attrarre ancora di più a voi il partner scorpione lavoro denaro mese di giugno 2021 questo periodo inizia lentamente con poche occasioni di dimostrare le vostre innate qualità sul luogo di lavoro facilmente potrete recuperare quando venere sarà in cancro ma occorre dire che per tutto il mese mercurio sarà in gemelli e dunque in transito in sesta casa tutto quello che solitamente fate, i soliti impegni lavorativi, procederanno bene, ma dal giorno 3 giugno avrete un'arma in più, un aiuto, vivrete piccoli eventi fortunati, non soltanto a livello economico. Occorre dire che il transito di Martin Cancro termina il giorno 11 giugno e quindi dovete impegnarvi tantissimo nei primi 10 giorni per ottenere quello che desiderate, quello per cui avete sudato tanto. Adesso non è il momento opportuno per cercare lavoro, per fare colloquio colloqui, ma siamo quasi certi che per la fine del mese ottime occasioni e novità potranno giungere ed essere anche soddisfacenti per quasi tutti voi. Non investite denaro nell'acquisto di strumenti professionali. Scorpione, fortuna, mese di giugno 2021. Giove non è, durante quest'anno, sempre in acquario, ma per pochi mesi e per ben due volte si sposta in pesci. Ecco che il suo trigono avviene ad esempio in questo mese di giugno e questo è un vero colpo di fortuna perché piuttosto che attendere il nuovo anno ancora lontano potrete valutare con molta attenzione alcune opportunità, occasioni che arriveranno in questo periodo e che saranno il via, daranno il via ad un futuro radioso. Non sottovalutate quello che arriva adesso e sfruttate le persone che possono aiutarvi, sappiate essere generosi altruisti e qualcuno si ricorderà di voi nel momento opportuno. Peccato perdere Marte che si sposta in quadratura dal giorno 12 giugno e indica forse un calo energetico che sarà riequilibrato però da una fantastica venere in transito nel segno zodiacale cancro dal giorno 2 giugno. Insomma guardate ad un futuro positivo sin da ora, cogliendo le occasioni, ma non sprecate troppe energie da evitare sport troppo stressanti. Sagittario, amore, mese di giugno 2021. Purtroppo per poter risalire la china durante questo mese dovrete attendere la sua fine, gli ultimi giorni in cui Venere transiterà in Leone e sarà un ottimo compagno di viaggio per Marte che dal giorno 12 giugno sarà in Leone. Quindi fino ad allora la sua presenza in cancro alle vostre spalle forse mette alla luce diverse problematiche non risolte, magari piccolissimi segreti e bugie che possono venire a galle e rovinare il rapporto sentimentale. Cercate di dire tutta la verità, anche se non è facile perché per la fine del mese e gli inizi di luglio sicuramente riuscirete a risolvere tutto quasi. Per quanto riguarda i cuori solitari, il fascino c'è ma mancano quelle emozioni e sensazioni che dovrebbero uscire da, dal cuore e eh, raggiungere le persone che vi piacciono. Dovete imparare ad esprimere queste qualità che avete senza chiedere troppo a colui o colei che incontrate sulla vostra strada. Siate dunque equilibrati e comprensivi. Sagittario, lavoro denaro mese di giugno 2021. Avere il pianeta della comunicazione, delle idee, dell’intuizione e del lavoro in opposizione per tutto il mese di giugno significa semplicemente rischiare di illudersi riguardo determinate situazioni che potrebbero comparire davanti ai vostri occhi. Non credete troppo a coloro che vogliono proporre affari, che non sembrano essere così chiari, e chiedete piuttosto consiglio alle persone che amate e di cui voi avete estrema fiducia. Non lasciate il vostro lavoro per provare nuove strade, non chiedete un cambio di mansione all'interno dello stesso ufficio o azienda e quindi sappiate accontentarvi. Adesso perché litigare sentirsi incompresi per quello che fate sarà molto probabile A livello economico con Mercurio in opposizione in queste quattro settimane sono anche molto deludenti E mentre i guadagni possono calare le spese invece aumentano in modo vertiginoso Quindi da evitare spese superflue soprattutto se riguardano divertimenti e vizi Sagittario, fortuna, mese di giugno 2021 per tutto questo periodo purtroppo Giove non è in acquario, ma nel segno zodiacale pesci. Questa quadratura che si crea nel cielo astrologico indica che forse state facendo il passo più lungo della gamba in determinate situazioni oppure dovete ritornare su alcuni progetti e rivedere molto bene ogni singolo dettaglio di essi. Per quanto riguarda il benessere psicofisico, i primi dieci giorni di giugno sono piuttosto monotoni e privi di quell'entusiasmo e di quelle energie che arriveranno con Marte in Leone dal giorno 12 giugno. Questo Marte influirà moltissimo sulla forma fisica, permettendo un buon recupero dopo una eventuale malattia, malessere anche di tipo mentale e non soltanto fisico, ma quello che conta di più è che Marte donerà tanta creatività, tanta passionalità, tanto dinamismo e nonostante la vera fortuna non sia al vostro fianco in questo momento, potrete rinascere ed essere completamente sereni e felici con voi stessi e con gli altri. Capricorno, amore, mese di giugno 2021 avere Venere in opposizione dal giorno 3 fino al giorno 28 giugno non è certamente una bellissima cosa e bisogna valutare con molta attenzione anche la posizione di Marte fino al giorno 11, sempre in cancro, quindi anch'esso opposto al vostro sole natale. Difficile riuscire a risolvere determinate problematiche che nascono all'interno del vostro rapporto di coppia è difficile anche capire se la ragione è vostra oppure del partner, ma i litigi rischiano di aumentare senza l'appoggio di mercurio. Dunque, se nel rapporto d'amore non siete felici, sereni, allora bisogna saper attendere tempi migliori facendo meno danni possibili. Se siete single non è facile trovare il giusto partner, ma divertirsi con gli amici può essere utile comunque per conoscere nuove persone e mantenere con essi un rapporto amichevole in attesa che possa scoppiare la scintilla. A volte rimanere soli aiuta a comprendere meglio il tipo di partner di cui si va alla ricerca. Capricorno, lavoro e denaro, mese di giugno 2021 mercurio in transito nel sesto settore astrologico mentre giove transita in sestile dal segno zodiacale pesci è una ottima notizia per il lavoro gli affari il denaro in questo mese potete davvero progredire fare passi in avanti e con le vostre idee sempre molto concretizzabili otterrete qualcosa di più rispetto al passato anche grazie a qualche evento fortunato che giunge ovviamente il lavoro quotidiano regala soddisfazioni ma state attenti ad un po' di nervosismo e di tensione che potrebbe rovinare qualcosa entro i primi dieci giorni di giugno, quando Marte sarà ancora in opposizione. Se siete artisti o lavorate in un settore collegato con il commercio di prodotti di bellezza, allora l'opposizione di Venere dal giorno 3 non è una manna dal cielo, è un calo delle occasioni dei guadagni e magari una perdita di qualche opportunità potrebbero essere reali. Se state valutando di effettuare un acquisto di una casa, attenzione ai dettagli. Capricorno, Fortuna, mese di giugno 2021. Il migliore momento dell'anno per voi non è questo, non è questo qui, ma certamente qualche evento favorevole può arrivare e rendervi davvero molto felici. Fisicamente non state poi così bene per colpa di Marte che nei primi dieci giorni di giugno in opposizione, ma vi liberate di questo problema successivamente e si ritorna a sorridere di più nella vostra vita. State attenti a non investire troppo denaro per cose futili perché il transito di Saturno in acquario, dunque se voda da casa, è molto chiaro e non bisogna sperperare soldi in modo superficiale, altrimenti vi ritroverete successivamente a lottare contro varie problematiche. Viaggi troppo lunghi non sono utili, ma se vi spostate con tratti brevi, allora potrete incontrare persone favorevoli al vostro progresso. Meglio non esagerare con lo sport e non sottovalutare il peso. Ricordate che il giovane ottima posizione astrologica amplifica tutto e quindi anche i chili potrebbero aumentare un vizio da allontanare. Acquario, amore, mese di giugno 2021. La comunicazione all'interno del vostro rapporto di coppia è piuttosto buona, anche se in molti casi rischia di essere fin troppo superficiale per colpa del transito di mercurio nel segno zodiacale dei gemelli. Comunque Marte si sposta in Leone il giorno 12 giugno e ponendosi in opposizione con il vostro sole natale crea qualche incertezza in ambito sentimentale, sicuramente un calo della libido, un calo del livello di sessualità, di passionalità che in alcuni casi potrebbe riaccendere in voi il desiderio di mettere fine ad un amore poco entusiasmante. Venere transita in cancro il giorno 3 e questa è un'altra non buona notizia per voi che diventate più suscettibili nei confronti della persona che avete al vostro fianco. Non rinunciate a conoscere qualche nuova persona, ma sappiate essere non molto esigenti in questo momento e sappiate piuttosto accontentarvi perché non è ancora arrivato il tempo per conoscere l'anima gemella. Pazienza. Acquario, lavoro denaro mese di giugno 2021. Il continuo sostegno di Mercurio con il suo trigono dal segno zodiacale gemelli dice e conferma che molte situazioni lavorative possono continuare sotto favorevoli influssi astrologici. Se avete una buona idea forse non è ancora arrivato il momento giusto per metterla in pratica perché Giove si trova in pesci e forma un aspetto astrologico di quadratura con Mercurio ma sappiate attendere e presto quello a cui pensate diventerà una bellissima realtà. Spendere denaro, fare investimenti finanziari non è consigliato perché anche se Mercurio in trigono, transitando in gemelli, indica forse superficialità nelle spese e poca attenzione al modo di gestire il denaro. Comunque qualche nuovo accordo, contratto, qualche nuovo cliente e buoni guadagni possono giungere, solamente che dovete aprire bene gli occhi e non credere a tutto quello che sembra luccicare davanti a essi. Infatti Giove in quadratura con Mercurio potrebbe segnalare tranelli. Acquario, Fortuna, mese di giugno 2021 Giove si è spostato nella vostra seconda casa e potrebbe dare l'idea di alcuni successi in ambito finanziario transitando nel secondo settore astrologico ma occorre vedere anche la posizione di Mercurio che eh, anche con il suo trigono non permette di avere quello che si desidera. Dal giorno 12 poi arriva l'opposizione di Marte che non facilita un buon recupero fisico e anzi vi sentirete più stanchi e debilitati, anche nervosi. Occorre riposare rilassarsi anche perché giugno è solitamente un mese caldo che voi non amate particolarmente essendo nati in inverno. Qualche allergia o altro tipo di lieve malessere fisico potrebbe fare da cornice a questo momento non particolarmente fortunato ma Ricordate che il Giove presto tornerà nel vostro cielo e quel blocco che state vivendo sarà un lontano ricordo. Diciamo che state affrontando una fase di apatia in cui non succede nulla ma la sorpresa è pronta per arrivare se saprete attendere con fiducia. Pesci, amore, mese di giugno 2021 Il transito che bisogna considerare per tutti voi è ovviamente quello di Venere che il giorno 3 transita in cancro e rimane in questo segno zodiacale fino al giorno 28 giugno allora si tratta di un breve periodo, ma se sapete sfruttare bene le occasioni che giungeranno, allora sarete soddisfatti e felici. Se siete soli in questo periodo può essere cruciale per conoscere nuove persone e considerando un nuovo transito di Marte in Cancro dal giorno 12 giugno, ecco che grazie ad un migliorato fascino e ad un potere magnetico in forte crescita, quasi certamente avrete l'occasione di attrarre a voi qualcuno, magari anche senza fare tantissimo. Se avete già una relazione d'amore, allora non rinunciate a migliorare il rapporto, magari facendo un viaggio, organizzando alcune serate romantiche in luoghi insoliti che rispecchiano quello che avete dentro. Se consolidate adesso il vostro rapporto d'amore presto potreste fare anche una scelta definitiva. Pesci, lavoro e denaro mese di giugno 2021. Avere la quadratura di mercurio dal segno zodiacale gemelli certamente non aiuta il settore lavorativo ed economico, ma venere in trigono dal giorno 3 giugno può donare qualche buona occasione, può permettere di essere sereni e tranquilli e particolarmente sereni nei confronti di quelle situazioni che state portando avanti. Giove nel vostro cielo indica che dovete iniziare a pensare al vostro futuro professionale, a cambiamenti e rinnovamenti che non possono essere sottovalutati. Intanto queste quattro settimane scorrono con troppe spese, oppure con spese che sarebbe stato meglio evitare, e forse relativi alla famiglia, ad un parente, a un fratello magari. Quel mercurio segnala anche la possibilità piuttosto concreta di non essere in accordo con un collega di lavoro, di non trovare un punto d'incontro riguardo una collaborazione, un progetto, un contratto. Creatività ed energie per lavorare ci sono. Adesso mancano le occasioni giuste e quindi pazienza. Pesci, fortuna, mese di giugno 2021. Parlare di fato, di destino e quindi di eventi positivi, vantaggiosi, che giungono nella vostra vita è possibile. Tutto è possibile quando Giove transita sulla vostra testa e il pianeta durante quest'anno transiterà per vari mesi nel vostro segno zodiacale, ritornando per due volte. Questo significa che in qualsiasi momento della vostra vita potrete approfittare di ottime cose, di un rinnovo, di un cambiamento che rallegrerà la vostra vita. Intanto venere in trigono del giorno 3 giugno crea piccole ma interessanti occasioni per essere più felici, più sereni con voi stessi e per sorridere di più alla vita. E se questo non bastasse anche Marte arriva in cancro dopo il giorno 12 giugno ed ecco che migliora l'umore, la forma fisica e mentalmente potete recuperare, magari dopo un periodo piuttosto faticoso. Occorre divertirsi anche, rilassarsi e cercare di recuperare energie se avete avuto problemi, malessere fisici. Non rinunciate alla, vo alla vostra felicità.